Care amiche ed amici, innanzitutto vi voglio augurare un felice e prospero anno nuovo 2021. Io non sono superstizioso, ma non ci scordiamo che l'anno scorso è stato bisestile. Speriamo che alla fine si risolva tutta questa confusione, Vaccino, si sì, vaccino no. Cura, si sì, cura no. Quale vaccino fare? Si stanno moltiplicando i serotipi di questo coronavirus, di questo COVID-19. Ci sono nuove varianti più pericolose, si diffondono di più. Sono pericolosi in un 70 per cento rispetto a quella originale. La seconda ondata, la terza ondata riaprire tutto, richiudere tutto, zone rosse, bianche, arancioni. Eh, veramente stiamo vivendo un'Italia allo stile bianco-rosso-verdone. Io ne ho parlato nel mio canale di YouTube e adesso questo eh, Sprecher Podcast in live sarà salvato nel mio eh, canale di YouTube sprecher radio podcast of Santen chan quindi vi invito a guardare i miei video nei miei canali di youtube se voi non sapete ancora perché magari è la prima volta che vi sintonizzate su questo live oppure sul podcast che sarà anche salvato in molti siti di podcast basta che cerchiate san ten chan sul web e vi apparirà tutto quello che ho fatto finora, però questa live sostanzialmente la faccio per augurare a tutti e tutti, a tutte e tutti voi, care amiche ed amici che mi seguite, ed anche quelli che non mi seguono, di avere un felice e prospero anno nuovo 2021. Spero che tutta questa ietta finisca e di vivere finalmente un'esistenza tranquilla, senza morti. Comunque mi raccomando, non crediate ai complottisti, questa malattia esiste sul serio, siamo tutti a rischio di vita e per il momento, senza cura, senza vaccini, rispettate le distanze di sicurezza, indossate la mascherina e uscite di casa il meno possibile evitando gli assembramenti e gli affollamenti, eh, soprattutto nei locali chiusi. Uscite solo per cose indispensabili come faccio io, ringraziandovi di cuore. Mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi a questo canale di sprecher e ai miei canali di YouTube. Seguitemi in Facebook, Instagram, Twitter. Ma potrete trovare tutte le mie attività in, eh, sul web cercando Sant'Enchan. Arrivederci, arrivederci e grazie. Ciao.